In questa espressione seguiamo prima questa moltiplicazione, questa moltiplicazione e quest'altra moltiplicazione. Proviamo a semplificare a mente. 2 per un quarto, 2 e 4 si semplificano, viene fuori un mezzo. A alla terza per alla seconda, alla quinta, b per b, via alla seconda. Più per più, più. 2 e 2 si semplificano, rimane il 3. Alla terza per a, alla quarta, b per b, via alla seconda. 2 per meno 1 meno 2 A alla terza, b per b, b alla seconda. Meno per più, meno. 3 A alla quarta, b alla seconda. Meno per meno, più. 2 per 1, 2, A alla terza, b alla seconda. Chiusa quadra, alla terza. Un mezzo alla quinta, b alla seconda, più A alla seconda, b, meno sommiamo i termini simili alla ah, quinta non ne trovo neanche uno quindi abbiamo più 3 alla quarta b alla seconda meno 3 si semplifica meno 2 più 2 si semplificano poi abbiamo più alla seconda b meno alla seconda b si semplificano e quindi questo cubo abbiamo il cubo di un mezzo teniamolo tutto dentro la parentesi ancora 1 ottavo a alla quinta al cubo viene fuori A alla quindicesima, B alla seconda al cubo, B alla sesta. Diviso, un ottavo diviso un mezzo viene fuori un ottavo per due. A alla quindicesima diviso alla quinta, A alla decima, B alla sesta diviso B alla seconda, B alla quarta. Due si semplificano e fuori 4. Sarebbe stato equivalente procedere con una proprietà delle potenze perché hanno la stessa base, quindi avremmo voluto fare in questo modo: tenere la stessa base un mezzo alla quinta b alla seconda. 3-1, 2, tutto il quadrato. Equivalentemente avremo lo stesso risultato.